Allora, ragazzuoli e benvenuti alle base di SOS Computer oggi andiamo a vedere come visualizzare con VLC qualsiasi film in streaming. Qua nè una caso, l'ultimo che sto calando timeless, andremo a cliccare su uno share di un episodio, per esempio, il delta bit, si aprirà la pagina Delta Beat. E abbiamo qua il nostro bellissimo player con il film dentro. Cosa facciamo a questo punto? Visto che usiamo Chrome, usate Chrome mi raccomando, andremo a schiacciare F12 e si apre la console dei sviluppatori. Qua si va su quest'angolino qui, cliccando, evidenzierà tutti i punti che passate sulla pagina. Andando sul player, Noterete che ci fa vedere dove è il flusso del film. Eccola qua la paginella. Andiamo lì direttamente. Sul video data delta. Questo qui. Copiamo l'indirizzo. Tasto destro copia, andiamo ad aprire il nostro bellissimo VLC media, apri flusso di rete, incolliamo qui l'indirizzo, clicchiamo riproduci e voilà, abbiamo il nostro bellissimo film a disposizione senza che per dover alzare il volume o cambiare cose si aprano le pagine di pubblicità varie, eccetera, eccetera. Ciao ragazzuoli!